gran parte dei miei clienti hanno, hanno detto inizialmente ma io faccio sport quindi non ho bisogno di un massaggio non è vero soprattutto chi fa tanto sport ha bisogno di lasciare rilassare le muscolature di buttare via del tossico dai propri muscoli di riattivare la circolazione di dare vitamina e elasticità ai propri muscoli non mi credete provate chiamatemi o chiamate il vostro massaggiatore personalizzato Sempre io, no? andate a provare e non fidatevi del, del primo massaggiatore se il massaggiatore non vi è a genio perché l'ambiente non è giusto non fa quello che voi chiedete e dopo due tre giorni non avete avuto risultati cambiatelo non, non rimanete delusi dal primo operatore olistico bisogna sperimentare come dice lo zio monti bisogna sperimentare sperimentare sperimentare finché non trovate quello giusto per voi per esperienza vi dico che è molto importante andare regolarmente almeno una volta al mese da un massaggiatore che vi faccia un'ora di massaggio soprattutto sulla zona dove voi non siete in grado di potervi massaggiare e non pensate che una persona a casa vi ha un po' leggermente manipolato la cervicale, si è arrivato nei punti profondi. Noi altri operatori olistici studiamo il corpo umano, studiamo i meridiani, i chakra, i punti di pressione, la chisinologia. Ci sono persone che si sono talmente evolute nello studiare, io continuo ancora oggi a studiare, che raggiungono quasi gli operatori professionisti. Quindi torniamo a noi, cosa facciamo? prenota immediatamente il tuo massaggio personalizzato io sono uno di quelli mi trovi in Ville e in Singapore. vai a visitare il mio sito www.massagetalent.e lo trovate anche in italiano e vatti a leggere il blog l'ho messo a posto per voi andate a vedere cosa ho scritto per le varie tipologie dei massaggi in italiano e in tedesco